Il percorso con EQ è sempre molto interessante, è a 360 gradi, si spazia su argomenti, e tradizioni che nel tempo, diciamo che hanno mantenuto nel tempo gli antichi insegnamenti. Da quando ho iniziato questo cammino mi sento molto cambiata ed EQ è, è davvero molto bravo perché sostiene ognuno nel proprio cammino e sa lasciare il giusto spazio. E ad ogni incontro poi gli insegnamenti sono sempre molto attuali, arrivano nel momento in cui ne hai più bisogno e ti aprono a ricevere consapevolezze importanti. E, è, come, è come camminare insieme perché molte tematiche in realtà vengono affrontate durante gli incontri però allo stesso tempo è un percorso molto personale perché accende dentro di te quelle aspirazioni e quegli interessi che più poi ti aiuta a ehm, diciamo a, a migliorare a scoprire veramente e, inoltre quando si hanno dei dubbi o dei problemi si ha un approccio molto concreto da parte sua quindi sono molto contenta perché era proprio questo quello che cercavo da tempo è un percorso serio e non potrebbe essere diversamente eh, anche se chi, alla fine è molto bravo a renderlo leggero e ad usare gli argomenti e si impara tanto e si cresce tanto e ogni volta si capisce quanto davvero si ha tanto da imparare Ciao Ecchio, volevo ringraziarti davvero per tutti i tuoi insegnamenti e tutti i tuoi materiali che, che diffondi, insomma, che ci passi perché, comunque, sono tutti materiali che non sono mai fine a se stessi, eh cioè scavano, continuano ad operare dentro di noi fino a quando non si raggiunge un certo obiettivo e poi continuano oltre questa è la cosa bella perché sia che tu ne sei consapevole sia che non ne sei consapevole continuano a scavare, ad operare in te, a crescere ti permettono di crescere costantemente fino a che non, non, non ti svegli in un modo o nell'altro fino a quando non capisci quelli che sono i tuoi limiti e riesci a oltrepassarli è bello questo lavoro che fa e che continui a fare con costanza e con pazienza c'è da dirlo. Grazie sempre a L'incontro di ieri sera è stato davvero un incontro particolare avanzato non solo per il livello di informazioni condivise ma proprio perché eh, si sentiva proprio la magia in movimento, si vedeva proprio che qualcosa era in atto, era proprio una magia avanzata, perché eh, tutto il seminario è stato segnato da particolari coincidenze, sincronicità che hanno fatto sì, almeno per me, hanno fatto sì che io capissi che non stavamo da soli, che c'era qualcosa in atto che muoveva le forze, che le forze si muovevano, proprio per insegnare a noi in quel momento, a noi soli che eravamo presenti, determinate conoscenze avanzate. Quindi è stato proprio un magia in movimento, un'esperienza unica, davvero, grazie mille Ecchio.